ciao sono Marco sono qui con il fedele amico a quattro zampe dietro stiamo passeggiando allegramente abbiamo anche corso un po' diciamocelo i dubbi non ci piace avere dei dubbi C generalmente cerchiamo eh, di avere delle certezze di vivere nelle certezze di avere quante più certezze possibili ed è naturale che sia così è fisiologico però dobbiamo provare anche della sana incertezza le incertezze non ci piacciono molto perché sono scomode per noi l'essere umano è fatto così ci piace quello che già sappiamo, ci piace quello che già conosciamo di fatto però se vogliamo apprendere qualcosa di più se vogliamo progredire un pochino di più dobbiamo provare un po' di sana incertezza quando vedi quelle persone che hanno solo certezze che sparano sentenze e hanno solo definizioni certe diffida diffida di quelle persone. Poi per carità, magari sono anche dei mega professori nel loro settore, quindi magari puoi usarli anche per colmare alcuni dei tuoi dubbi. Però quando ci sono quelle persone che in realtà hanno soltanto certezze, di solito dovresti diffidare. Io ho recuperato il fedele amico a quattro zampe e non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao.